Ciao a tutti e benvenuti. Sono Massimiliano Minaudo, un CoSpaces Guru e in questo tutorial impareremo come creare un'attività ma soprattutto come creare un gruppo di lavoro all'interno del quale inserire i nostri studenti. Selezioniamo quindi il pulsante Crea Attività e decidiamo a quale classe assegnarla il tipo di scena, cioè se lasciare decidere agli studenti e se consentire loro di utilizzare i modelli. Diamo un titolo delle istruzioni. Quindi selezioniamo il tasto Continua. Possiamo decidere se assegnare il lavoro a degli studenti individualmente ma in questo momento ci interessa di assegnare un lavoro a un gruppo di studenti quindi selezioniamo questo riquadro per inserire gli studenti in un gruppo di lavoro basterà semplicemente trascinare l'icona che li rappresenta nel gruppo desiderato possiamo sempre aggiungere un gruppo o eliminarlo se siamo soddisfatti dell'assegnazione salviamo le modifiche e subito avremo la possibilità di visualizzare il nome degli studenti che abbiamo inserito nei gruppi. Possiamo anche bloccare il gruppo o copiarlo all'interno del nostro Cospaces. È sempre possibile comunque modificare i gruppi. Per questo tutorial è tutto, auguro a ognuno di voi un buon utilizzo di Cospaces.